Quindi infatti una sera venne Clinton, erano le 8 di sera circa e Clinton aveva fame, Bill aveva fame e disse vicino al, ai suoi ragazzi della, della sicurezza E a me ci ha mangiato panino qualcosa, disse al quello del chioschetto, dice, disse questo so dog fa paura, questo è lo dog migliore del mondo, da quel giorno quel chioschetto divenne milionario <ride> prima di iniziare voglio precisare che il video è completamente improvvisato che non mi assumo la veridicità dei fatti reali di cui parlerò ciao amici e bentornati sul canale benvenuti anzi in questa prima puntata di viaggi da paura <ride> di quei viaggi assolutamente da fare nella vita ma con il mio tocco personale <ride> nella prima puntata come non potevo parlare del mio posto preferito nel mondo ossia l'islanda una meta piena di miti e di leggende Oggi faremo un giro attorno a tutta la Ring Road, partendo dalla capitale Reykjavik e passando per i posti più spettacolari dell'isola. Sì, ma, ma che è questa Ring Road? La strada numero uno che collega ogni città dell'isola. In pratica, se chiudono questa strada, eh, aiuto, siete fottuti. Perché prima appunto i vichinghi avevano delle strade così, che andavano un po' a caso da una parte all'altra. Ma a un certo punto ne ho fatto vaiù, ma vogliamo fare una strada? eh hanno fatto la strada numero uno, è rimasta quella perché hanno detto, se la facciamo ma fa buona, hanno fatta una, hanno fatta buona però, e quindi collegando ogni città. Reykjavik è la capitale dell'Islanda, importante per una cosa, l'hot dog più famoso al mondo, infatti storia vera, qui venne Clinton un giorno, erano le 8 di sera circa e Clinton aveva fame, Bill aveva fame, e disse vicino al, ai suoi ragazzi della, della sicurezza e a me ci mangiato un panino qualcosa McDonald's non esiste in Islanda. tutti i ristoranti erano chiusi adesso chiudono alle 7, 7 e mezza l'unica cosa aperta appunto era questo chioschetto che faceva hot dog allora lui andò da questo chioschetto e disse ma, ma come una cioè, te ne fa ma sera dove devi andare a mangiare? E poi disse, ragione, Bill, non mi dice a me, io prendo ispirazione dagli americani, perciò mi piace fare hot dog, lui disse, ma non mi dice proprio, teneva una fama, la paura. Quindi si mangiò sto hot dog, e ai primi bocconi non, non, non, non ci poteva credere, era meglio di hot Do dog che mangiava in America, e quindi disse, why you, disse proprio a quello del chioschetto, disse, why you, sto dog. Fa paura, questo è l'hot dog migliore del mondo Storia vuole che proprio in quel momento in cui diceva questo è il miglior dog del mondo Passò un giornalista che registrò tutto e scrisse tutto sul proprio articolo del giorno dopo del giornale Quel giorno quel chioschetto divenne milionario <ride> Non sto scherzando, comunque è vero Da quel giorno quel chioschetto divenne meta turistica tra le cose da vedere a Reykjavik Assurdo Proseguiamo poi il nostro tour per quello che è chiamato il circolo d'oro, ossia le attrazioni più viste e più visitate in Islanda, tra cui c'è Geysir, Gullfoss e Tingvellir. Il parco nazionale Tingvellir è il posto storicamente più importante di Islanda, a cui gli islandesi tengono moltissimo. In pratica, a Tingvellir è nato il primo Parlamento d'Europa. Qui le tribù vichinghe venivano, si riunivano e decidevano, decidevano i fatti loro ossia condannavano le persone a morte, facevano matrimoni, leggevano le tavole della legge che un vichingo conosceva a memoria. Era una riunione della senza impegno. Venivano tutti, si divertivano, bevevano, facevano le gare di lotta, variavano insomma. Ma perché questo posto è così importante storicamente? Beh, nell'anno 1000 circa, qui a Tingvellir, si decise la religione di Stato. In pratica, che era successo? I cristiani arrivarono anche in Islanda per evangelizzare il mondo, no? Quindi arrivarono in Islanda e dissero ai vikinghi eh, Noi siamo i cristiani, veniamo da Roma, convertitevi E i vikinghi dissero, come scusa, non hai capito, proprio così, proprio in napoletano eh, non ci capito, ma chi siete? ma Siamo i cristiani, veniamo da Roma. Eh, ho capito, sì, ma che volete? Convertitevi, eh, credete in. Eh... E loro dissero: ma, ma, ma perché? I vichinghi però, furbi, dissero: oh, accontentiamo l'essere umani perché sono un po' rissosi, sai, crociate, guerre, cose. Non facciamo un Diciamo Noi diciamo sì, tanto poi in Islanda qui. Ma chi ci viene a controllare? Infatti, infatti, così fu costruirono qualche chiesa, ma in realtà divenne poi cristianesimo religione di stato ma gli islandesi continuarono a credere nei loro dei come Thor, Odino, Loki, vabbè Continuiamo poi il nostro viaggio a Gullfoss la cascata d'oro la cascata più bella d'Islanda secondo gli islandesi ma questa cascata ha rischiato seriamente di chiudere cioè nel senso di chiudere battenti non sarebbe stata più pubblica intorno agli anni 70 arriva una grande azienda estera no ma qui troppo bella questa cascata così la dobbiamo sfruttare, energia elettrica cose. andando dal contadino che la possedeva, sì perché in Islanda C'erano dei contadini che possedevano le bellezze naturali incredibili. Andando dal contadino che possedeva il terreno dove c'era Guffos, dove c'è Guffos, dissero: Quanto vuoi? Un milione, mille, mille. E il contadino disse Sì, va bene. Il contadino però aveva una nipote, ambientalista. Pote andò dal nonno e disse: Ma no, bueno, ma che è scionuto? Ma tu, c'è, una cascata così bella fa paura, la vuoi vendere? Bella e boh. E il contadino disse no, nonno, disse, ma, ma perché cioè, i soldi ti vanno schifo? La nipote disse, No, no, ma che sei scemo, cioè, ma non ti permettere proprio il mi, mi video se la vendi, eh? E quindi fece di tutto la, la nipote per non far vendere la cascata. E la cascata è ancora lì, tutt'oggi. E lei, la nipote del contadino, divenne la prima ambientalista islandese. Di sicuro un ambientalista di cui vale la pena parlare. Commentate con Da Paura e mettete like che accento pubblico la seconda parte. Ciao Ayu!